Eccoci tornati in diretta con il nostro Instant Focus. Instant Focus che ha un protagonista assoluto, ovvero Donald Trump, che eh, lo avete visto e sentito, si è ricandidato per la terza volta eh, alla presidenza eh, degli Stati Uniti. Eh, beh, il discorso eh, è durato parecchio, circa 68 minuti eh, e eh, di questi 68 minuti ne ha spesi circa 60 per criticare l'amministrazione attuale, quella di eh, Joe Biden. Dal punto di vista politico, e dal punto di vista economico. Ha utilizzato davvero eh, parole pesanti eh, Donald Trump, ha detto eh, Biden ha distrutto l'economia americana. Naturalmente cercheremo di capire se queste accuse sono vere o meno, eh, se l'amministrazione attuale si è mostrata all'altezza delle varie sfide economiche e finanziarie che hanno caratterizzato questo periodo eh, molto difficile. Faremo quindi una sorta di fact checking eh, del discorso eh, di Donald Trump in un momento in cui però eh, lo ricordiamo, eh, siamo ancora alle prese con i conti eh, delle elezioni di eh, midterm che hanno eh, caratterizzato eh, le, le ultime eh, giornate con una situazione che si è così eh, delineata ovvero la Camera che è passata in mani repubblicane, e il Senato che invece insomma resta in mano eh, democratica, eh, un quadro che complica ancora di più eh, lo scenario. Eh, faremo questo approfondimento con il nostro Gian Ergas direttamente da New York e dagli Stati Uniti che ci aiuterà proprio a capire meglio il discorso di Donald Trump punto per punto. Grazie Gianna per essere qui con noi. Prego, un grandissimo piacere, un grandissimo onore, grazie ecco, beh la, la ricandidatura di Donald Trump ce l'aspettavamo mm. perché insomma aveva annunciato che sì, doveva sì, dire sì. qualcosa di importante intorno a metà novembre e questo qualcosa puntualmente eh, è arrivato, eh, ma appunto al di là della notizia della sua ricandidatura, eh, c'è passo particolarmente interessante andare un po' ad affrontare eh, proprio le parole mm. che ha utilizzato eh, nei confronti eh, di Biden, parole molto dure appunto non solo per quanto riguarda la gestione politica ma soprattutto quella economica e io cito proprio parti del discorso ha detto eh, trump di biden è un leader capace di addormentarsi nel pieno di vertici internazionali eh, mentre su paesi alleati cadono missili ma soprattutto ha distrutto l'economia americana ecco naturalmente sono eh, parole già da campagne elettorali ma al di là del dibattito della verva eh, politica jean ti chiedo se ha ragione trump in qualche modo cioè se la Amministrazione Biden, secondo te, non si è dimostrata sufficientemente all'altezza per affrontare tutte le sfide politiche ed economiche che sono capitate in questi anni così difficili? Ma questo è un anni estremamente difficile, bisogna dirlo, tanto per cominciare. Dunque, non credo che l'amministrazione Biden potesse affrontare la situazione con la stessa serenità di un'amministrazione Trump. Ossia, detto ciò. Bisogna anche ricordarsi che fino al 2021 eravamo ancora, avevamo ancora qui una gestione trumpiana che tentava di risolvere certi problemi estremamente acuti, per esempio quello della pandemia. Lì veramente devo dire che Trump si ha fatto gli in errori iniziali, dopo però ha preso dei grossi rischi col vaccino che nessun altro paese se ne di prendere, finanziando e dando emissioni di fondi veramente su scala notevole, tentando vari vaccini e alla fine ha svoltato, devo dire qui questo ci è riuscito dunque io credo che gran parte effettivamente di questo successo post pandemico quello che ci sta dal punto di vista della pandemia che era il problema scottante all'epoca sia merito di ciò detto ciò ossia, guardiamo cosa ha fatto l'amministrazione Biden, l'amministrazione Biden è partita un programma che era semplicemente anti-Trump, ossia uno dice qual è il vostro programma, tutto ciò che Trump ha fatto è stato negativo, allora chiaramente ci furono anche i morti del 6 gennaio che furono estremamente importanti, mm -hmm. drammatici e gravi, questo bisogna dirlo, tentativo di sommossa negli Stati Uniti, questo è estremamente grave, però uno va a guardare e dice esattamente cosa ha fatto Trump in quegli anni. Trump in quegli anni ha portato alla liberalizzazione dell'economia americana, ha ridotto la liquida fiscali ha tolto i vincoli sulla produzione petrolifera, questo è estremamente importante, dunque ha fatto un rilancio. Cosa sta facendo Biden attualmente? sta Imporre chiaramente, sia un più pesante, il grado fiscale, questo è negativo, e questo adesso vedremo: la Camera repubblicana che non gli permetterà più di fare nulla. Ha speso una cifra enorme fiscale per stimolare l'economia, che si è rivelata alla fine inflattiva, ossia, questo è molto importante, mm -hmm. questo è chiaro dal punto di vista economico. Non ha voluto diciamo, allentare pressioni sul settore petrolifero, dunque ci ha praticamente consegnati zampe e piedi legati ai paesi petroliferi, ossia che a cui adesso noi dobbiamo andare a supplicare ulteriori rifornimenti e lì Trump ha ragione. Però per essere giusti nei confronti di Biden era una situazione atipica, estremamente difficile da gestirsi e non avevano facili soluzioni perché si usciva da questa pandemia. Detto ciò, vorrei ricordare un altro fatto. Che la pandemia sì c'è stata, però che c'era già una forte ripresa in atto negli Stati Uniti, ancora prima del vaccino, perché le aziende si sentivano già diciamo così, empowered a investire e a fare ulteriori diciamo, passi, grazie a queste riforme fiscali che furono varate. Dunque, cosa vediamo noi in Biden? Un Biden è un restauratore dell'ordine perplesso, praticamente lo dice No. Ritorniamo uno dal punto di vista politico, non più al movimento ma al partito due, dal punto di vista fiscale andiamo a dare un sacco di botte ai più benestanti. lui ha questo capo espiatorio che sono le società petrolifere uh -huh. questo sfortunatamente è capitato nel momento in cui c'è stata una stretta sull'energia dunque lui cos'è anche dal punto di vista della politica estera? un uomo che ha fatto un linkage molto forte una gamma molto forte tra politica estera e valori civili diciamo, mentre Trump diceva io non guardo i valori in comune guardo gli interessi in comune ha voluto rilanciare Nato sì però è un momento estremamente difficile dopo che Trump li aveva criticati per scarso investimento ossia io trovo che Biden qui a questo punto debba rispondere chiaramente di molte lacune ma quelle economiche sì ma specialmente quelle politiche che mm -hmm. sono state veramente gravi certe cose che a noi proprio questa amministrazione non ha capito ci siamo trovati chiaramente ci siamo passati direttamente diciamo così, come vuol dire tra padella alla brace io vedo anche Afghanistan ho visto anche gestione dei rapporti con i paesi medio orientali, vediamo come stanno gestendo la situazione in Ucraina attualmente, allora, lì veramente c'è da ridire qualcosa, io sono sorpreso che loro siano riusciti ad avere anche il Senato, non sorpreso sul Senato, ma sono sorpreso che abbiano ottenuto diciamo, alle Camere, per altri motivi e chiaramente non le politiche interne. Sì. direi sì, è, ha in cose una, un positive, Biden, sì. Prego, ma Biden no, no, eh, Ti, ti, ti dicevo extra. Gian, in, in effetti cioè, rispetto alla situazione che si era prefigurata, i risultati delle elezioni di midterm ci hanno lasciato mm. un po' sorpresi perché questa famosa ondata rossa mm. che si prefigurava in realtà eh, non si è verificata, quindi mm. mi chiedo e ti chiedo, eh, forse mh, sì Biden ha commesso degli errori, però eh, gli americani in realtà eh, sono divisi ecco, rispetto alla sua amministrazione. Esatto. Mm -hmm. Beh, è un paese assolutamente diviso questo l'abbiamo detto più volte è un paese spaccato in due è un paese dove c'è il muro di Berlino mm -hmm. Insomma, qui siamo una guerra fredda interna in questo paese attualmente Ossia, e non c'è riconciliazione tra i due lati non c'è convergenza io non vedo più che ci sia questa grossa diciamo così dialettica repubblicana e democratici come noi lavoriamo insieme cross the house io attraverso letteralmente qui il corridoio e vado a lavorare con te facciamo cose insieme questo è spirito che non c'è più qui ci sono due americhe Cosa è successo alle elezioni? Io mi aspettavo, disse anche pubblicamente, che i democratici sarebbero tenuti dal Senato, e questo l'ho fatto, ma mi aspettavo che invece di quelli che saranno forse 3, 4, 6 in più di maggioranza alla Camera dei Deputati, venivano forse 10 o 15, non una cosa schiacciata. Questo anche rifletteva diciamo l'andamento normale delle elezioni americane midterm. Cosa è successo? È successo sono due fattori. Il primo è che c'è stata la storia dell'aborto, questo è molto importante. Allora, qui chiaramente i democratici hanno sottovalutato l'impatto della voto, in particolare tra le generazioni più giovani. Per quello che c'è stato alla fine degli ultimi giorni, ci fu un risveglio d'entusiasmo per andare a votare da parte delle fasce più giovani, dove il fattore sociale a lungo termine contava di più per loro, che spesso non hanno famiglia, dunque forse risentono un po' meno dell'inflazione, del fattore economico, sebbene questo fosse molto importante. Chiaro. Due. I repubblicani hanno messo in lista molti candidati che qui si chiamavano election deniers. Ossia c'è una grossa differenza tra il repubblicano classico che dice io sto al gioco, chiaramente, e però rispetto anche l'altro, però rispetto anche le elezioni, chiaramente, che qua abbiamo votato, abbiamo votato, e coloro che a questo punto si alzano e dicono perché il risultato, l'ultima elezione presidenziale, fu Fasullo, Dunque Trump è veramente legittimo. Qui stiamo tornando alle paragoni, non so, confronti, tipo la Francia, la Francia repubblicana, ossia tra gli orleanisti, mi pare che fosse i Borboni, ossia chi fanno uh -huh. i famosi legittimisti, ossia chi ha veramente di pretesa, pretesa al trono. Loro dicono, no, loro legittimisti dicono qui negli Stati Uniti il vero re, il presidente è Trump. Questo ha scocciato moltissime persone. e per qui c'è un senso molto forte anche del processo democratico quelli che poi dissero cose tipo adesso questo Stato rimarrà repubblicano per sempre, sia chiaramente qui forse siamo in sentore di colpo di Stato, però io non so se queste abitarie fossero così ossia gravi o no, in alcuni casi sì, in alcuni casi no, però certo questo ha giocato un ruolo, ma ricordiamoci che i repubblicani hanno preso come numero assoluto di voti 5 milioni in più dei democratici, questo è un Paese che però te ancora tende molto conservatore è un paese dove c'è un'impronta di Trump molto forte, certo. Trump ha ridefinito la politica americana e l'ha spostata da partito a movimento, l'ha spostata da organizzazione stabile a mobilitazione delle masse, letteralmente ha fatto un'analisi marxiana, mm. estremamente intelligente a quest'uomo della E tra l'altro Gian ha detto anche proprio nel suo discorso che questa non è la mia campagna, è la nostra campagna a proposito di mm. movimento, anche quella è stata sicuramente… Una delle, delle frasi, movement. ecco, sì, sì, sì che, mm. che, che ci siamo segnati. Ma al perché lui chiaramente quello che ha fatto Trump è come che è andato a cogliere nel serbatoio tradizione dei repubblicani? Lui è andato a cogliere chiaramente quelli che non votano, quelli ai margini della società, chiaramente, ossia le periferie del mondo politico che più non erano coinvolti, detto, guardate, io sono il vostro alfiere, farò ossia, portano avanti le vostre rivendicazioni, perché voi siete i grandi dimenticati mm -hmm. della globalizzazione e lui ha vinto. Dunque sono persone che prima non erano nel contesto politico, non votavano. Ricordiamoci, qui c'è un'affluenza alle urne presidenziali che raramente sfiora il 45%, dunque tu puoi essere eletto Presidente degli Stati Uniti col 22% del voto totale su tutti gli eventi diritti al voto e lui li ha fatti entrare nel sistema politico. Ha detto adesso io li difenderò e questa base non si sposta. Questo non è un fatto ciclico, bisogna ricordarsi qui che siamo passati da un momento politico in cui diciamo, lo ciclo economico a breve termine può influire sulle scelte, a un momento politico dove diventano proprio delle barriere strutturali, perché nessuno crede che l'effetto della globalizzazione possa svanire da un giorno all'altro, è certo. estremamente importante. Tutti dicono qui per esempio, ma quelli appoggiati da Trump? non hanno vinto, rimane appoggiate qualcosa di più di 200, la maggior parte ha vinto, non hanno vinto in certe circoscrizioni anche per motivi ossia così di personalità tipo Mike Metos in Pennsylvania. però ricordiamoci che le elezioni sono state veramente sul filo del rasoio, hanno dovuto contare e ricontare i voti e qui chiaramente c'è un paese spaccato. Dunque adesso il Partito Repubblicano si definisce... Trump è anti-Trump e l'America si definisce in termini di Trump è anti-Trump. Dimmi come la pensi su Trump e ti dico chi sei. Essere troppo contro Trump è come il segno del zodiaco. Eh sì, è vero, interessante. Di che segno sei? Trampiano o non Trampiano? Assolutamente. Io sono cresciuto a Roma negli anni 60-70 da ragazzi a un certo punto la domanda non era come ti chiami, era di ma di che segno sei, ci fu anche il famoso film, io ero leone dunque ero considerato un personaggio estroverso, un mio amico non so, era capricorno, era più introverso, ossia di in che segno sei, è tutto lì, noi ci definiamo in termini, io no ma neanche si definiscono in termini di Trump e Anti-Trump. molto importante e vedremo anche come va a finire con De Santis e e no, dopo raffrontiamo Jean con la, con la questione mm. eh, di Ron De Santis perché poi c'è stato un Molto endorsement eh, c'è stato un endorsement particolarmente mm. significativo quello di Rupert Markdok che l'ha definito Ron mm. the future quindi mm. sì, attenzione sì, sì. Ne, ne parliamo dopo perché io volevo prima tornare invece su un paio di considerazioni eh, che hai fatto e che ritroviamo proprio all'interno del discorso di Trump ovvero la valorizzazione delle minoranze e la questione della diplomazia internazionale senti che cosa ha detto Ciao. trump ecco ha detto con noi l'america ha vissuto un'età dell'oro tutto andava bene per tutti afroamericani asiatici latini compresi avevamo fatto grandi accordi l'economia attraversava il suo momento storico migliore niente inflazione niente droga importata dal confine meridionale la cina la russia la corea del nord ci rispettavano ecco questa età dell'oro questa narrazione eh, che trump fa di se stesso della sua amministrazione, quanto esagerata e quanto corrisponde a verità, Gian. Allora ricordiamoci subito che qui c'era stata l'immaginazione di alcune minoranze ed è vero assolutamente che quando ci fu questa ripresa Trump che tutti dicevano era veramente la ripresa Obama posticipata di cui lui si prese tutti i meriti è vero che a quel punto ci fu una scarsità di manodopera e dunque molte di queste minoranze ebbero il loro ruolo ossia poterlo integrare anche ossia, il mondo del lavoro in maniera più significativa i loro stipendi reali che sono aumentati questo è assolutamente vero Assolutamente vero. Abbiamo visto per la prima volta una ripresa economica che non lasciava sull'entrata strada, ossia sul marciapiede, grosse fette della popolazione. Questo è assolutamente vero. Passiamo, a, dunque, ed è anche molto vero che il voto di queste minoranze per i repubblicani è molto aumentato. Per esempio, c'è una componente repubblicana tra quelli che chiamano i latinos, che trovo quelli normalmente in America Latina, che è fortissima perché Trump gioca molto sui valori dei familiari c'è tutta una borghesia anche che sta tendendo verso Trump, ossia, non sono maggioritari questo assolutamente è assolutamente vero, però ci sono e prima non c'erano, dunque lui qui in questo intento ci è riuscito era questa epoca d'oro? sì e no, da un lato chiaramente ossia queste persone finalmente potevano lavorare di più, non è che percepissero dei stipendi enormi, però c'era l'ingresso nella una cash economy di persone che, regolari, non come stile braccianti che avevano una giornata che prima non c'era la questione della droga, che è la questione veramente dell'immigrazione, del controllo delle frontiere. Non so con che faccia questo non possa dirci che qui non tra la droga in questo paese, quando salivi in metropolitana e c'erano quelli chiaramente che erano sdraiati, lì, erano crollati per terra, cioè, qui la droga c'era e come? Forse c'era di meno, certo che lui ha preso delle misure che hanno tutto, tutto tutto ciò che ossia era più difficile attraversare la frontiera. Cioè, questo è poco, ma sicuro. Ma Io ho parlato anche con dei Law enforcement experts, persone anche molto ben piazzate, ma lo senti John, qui la droga non entra con questi che attraversano la frontiera al vuoto, qui la droga entra per connivenze che ci sono per esempio tra trafficanti ed doganieri, molto importante, c'è molta corruzione e in più con Barche e in più con E. Dunque, questo è un discorso secondo me abbastanza secondario. La politica estera è estremamente interessante, perché Trump è un grande prammato io ho un medico curante che mi disse una volta guarda, mi disse veramente è uno sciagurato, però ci vuole uno sciagurato per trattare con gli altri sciagurati e lì aveva ragione non possiamo mandare una persona, un gran simpaticone a trattare con certi personaggi e lui questo lo ha saputo fare per un semplice motivo che ha scisso completamente l'aspetto diciamo così democratico Woodrow Wilson, porteremo la democrazia nel mondo, che è stata un'idea molto sciagurata ha portato a molto Molti mm -hmm, guai, molto certo. grossi, sono applicate in maniera corretta, a dire: OK, non sono i nostri valori in comune. Dimitiamocelo. Quali sono i nostri obiettivi in comune? Io passo da un sistema di alleanze fisse tipo Le Entente, prima della prima guerra mondiale, a una specie di politica estera tipo Lego, dove metto le ruote, metto la porta, mi giostro la struttura. Allora tu Arabia Saudita ha degli interessi comuni con noi, sì benissimo, io ti sto qui a fare la predica su come devi procedere sui diritti civili e così via. Tu, altro paese, anche tu ti vuoi sbarazzare di ISIS, perfetto, io non ti chiederò se tu ogni anno indici delle elezioni, ma sia molto semplice, lì è stato molto bravo, Ed è stato bravissimo nel capire il Medio Oriente, è stato uh -huh. bravissimo nel capire che queste sono strutture completamente diverse bravissimo nel siglare i famosi accordi Abraham, che nessuno ci credeva, è stato bravissimo nel capire che il processo di riconciliazione tra Israele e paesi arabi era a prescindere dalla famosa questione previsto. ora mia madre del Cairo, io questi posti li conosco molto bene perché ci andavo anche in vacanza, ti posso tranquillamente assicurare che questa è la questione palestinese, alla fine mi dissero, guarda, espressione, non ce ne frega assolutamente nulla, noi vogliamo fare una vita normale, vogliamo normalizzare i rapporti. Allora è arrivato Trump, l'ha capito, c'è fu un cambio genzionale, ha agito. Come abbiamo visto con Biden. Nord Corea, sì, ha fatto bene, ha fatto male, però questa è la bomba lanciata. È stato il primo a sfidare la Cina, è stato il primo a capire che il discorso Cina non era un discorso economico, ma un discorso politico. È stato il primo a capire che c'era una componente militare, è stato il primo a capire che questo discorso doveva essere, diciamo così. Si è riportato a un livello politico summit e non a un discorso puramente di accordi e scambi commerciali e dazi. Lì è stato molto bravo e lì ci hanno rispettato. Io conosco molti cinesi qui a New York che mi hanno detto: Noi abbiamo bisogno di qualcuno come Trump in Cina. Per loro il discorso democratico non importa assolutamente. Questo è un uomo con cui possiamo fare business. Alla fine, molto semplice in questi paesi, come vi disse una volta. Io conosco anche l'ex grande politico israeliano che era un amico di mio padre, sebbene mia madre, fosse molto più di rivoluzionaria e nasserista, <ride> amico di mio padre, era anche un grande amico di mia madre. No, erano tutti a te insieme, prendono te insieme io. E mia madre dice: se ma Senti, ma bella questa cosa che avete fatto questa pace, questo accordo con Arafat, non sarà perfetto? Se avrete anche da voi delle dimostranze. lui ha risposto in inglese traduco you make peace with your enemies and not with your friends la pace la fai con i nemici e non con i tuoi amici mm -hmm. secondo me lì veramente ci ha preso Trump ha detto a un certo punto loro hanno visto Trump e hanno detto this is a man I can do business with questo è certo, cui con cui posso, posso fare affari, certamente fare affari mm -hmm. perché in questi paesi quello che conta non è sei simpatico o no? È no, no, certo, ma lo, lo abbiamo ma visto se una anche nel di discorso parola... di, di Xi Jinping. Cioè, a lui, tra l'altro, ha detto: mm. non mi interessa, è un discorso anche abbastanza cinico, la pace internazionale per un discorso no. umanitario, ma perché se c'è un conflitto l'economia patisce e quindi si rallenta anche l'avanzamento eh, del, della cina stessa quindi è un uomo, diciamo, che è molto orientato poi al risultato economico al di là appunto eh, di tutte le questioni eh, democratiche o, o non democratiche. Ecco. Assolutamente, diciamo che Trump è stato molto bravo in questo senso. Trump è molto bravo perché lui capisce doing business. Li volta. Noi abbiamo adesso un'amministrazione che è partita in quarta con i diritti civili, con portare la democrazia nel mondo dove siamo finiti ad elemosinare praticamente il petrolio, in cui non si poteva produrre molto di più. Meno male che ci fu anche negli anni Trump, ci fu un boom del share che siamo arrivati a 11 milioni di barili, perché se avessimo ascoltato tutti quelli dell'ambientalismo tutti quelli della Clean Energy, qui andavamo tutti a piedi, io oggi andavo a New York a piedi, ossia facendomi 30 km da Westchester, ossia veramente, ossia tipo un medioevo, questo è poco ma è vero, ossia, e loro hanno detto, this is a man I can do business with, non me ne importa, nulla, molto pragmatico. direi che Trump è praticamente un pragmatico più di stile europeo che americano, lui ha ripreso da quello che hanno fatto i tedeschi, e da quello che hanno fatto i francesi, you do business, Bravissimo Trump in un altro fatto, secondo me, che Biden non aveva capito che era la dipendenza europea dal gas russo. Ah, sì. questo e è bello. bravissimo. Certo. E, e lì è stato bravo. Dunque, io direi un Trump, chiaramente, dal punto di vista della politica estera, ha avuto dei successi: ha fatto finita con ISIS, questo è poco ma sicuro, non se ne parla più. Ritiro dalla Somalia, riduzione anche della presenza in Iraq, e ha capito che non ci possono più essere avventure. Con ecco quello che abbiamo adesso. Sì. Prego. Già, no no no, Prego. Ti, no no volevo ecco appunto eh, a ampliare un attimo, un attimo il discorso, Prego. poi tornando ecco, eh, proprio sì, sì, sì, sì. anche alle, ecco, ai potenziali rivali, eh, lo abbiamo accennato prima, che, che dovrà sì, affrontare sì, sì. Eh, sì, perché naturalmente domina la scena. Trump soprattutto anche dal punto di mm. vista estetico. Eh, il suo discorso, insomma, l'abbiamo visto poi nel contesto, nella sua residenza di Maralago, circondato dalle bandiere americane. È sempre un grande show eh, quando parla, quando si esprime e naturalmente catalizza eh, l'attenzione però come accennato prima in realtà sembra non avere questa tornata il pieno supporto innanzitutto della sua famiglia perché Ivanka ha detto io mi tolgo immediatamente dalla questione vedremo se ci ripenserà oppure meno e poi abbiamo detto anche un grande alleato come Rupert Markdok che eh, domina insomma, eh, l'impero dei, eh, dei media a partire naturalmente da Fox News che è stato determinante poi per la salita eh, di, eh, di Trump eh, al, a, al potere ecco, eh, secondo te Trump appunto in queste presidenziali del 2024 che verranno cosa deve temere di più un po' l'effetto sorpresa che si è affievolito un po' gli avversari appunto a partire da da Ronde Santis che abbiamo citato prima ma io credo che De Santis sia estremamente importante. Qualcuno mm. scrisse qui cos'è De Santis: è un Trump con un cervello, ossia, chiaramente, ossia Trump with a brain. Questo non diciamo, è un commento veramente molto sprezzante. Sì, lui deve temere un po' il De Santis, però ricordiamoci una cosa: io non credo che Trump possa vincere a questo punto perché molti anche nel Partito Repubblicano dicono, che sai, è troppo esagerato con certi, così, certi candidati bisogna fare più attenzione e così via, però ricordiamoci c'è una grossa distinzione innanzitutto tra le elezioni midterm e le elezioni presidenziali l'immobilizzazione delle masse avviene qui per le presidenziali non avviene per le elezioni midterm Normalmente l'affluenza midterm è molto scarsa quest'anno è stata molto alta ma quelle per le presidenziali è quella che conta comunque, c'è un Trump midterm e c'è un Trump presidenziale secondo punto, anche se poi Trump se non dovesse vincere c'era sempre la, la trumpiana all'interno del Partito Repubblicano e questi non scompaiono da un giorno all'altro allora dunque certe posizioni per esempio rimangono ferme un punto di questione Biden che è molto interessante Biden ha detto che Trump era un grande disgraziato con questi dati sulla Cina però lui non li ha tolti dunque secondo me questo uomo dire, mai deve anche avere un attimo di in questo confronto. Ora, io andare avanti. Dunque io credo che Trump deve temere, uno, che continuano ad esserci questi negazionisti, così per dire delle elezioni presidenziali, quelle ultime, loro li hanno fatto molto male, due, che De Santis effettivamente non lo scavalchi a destra, questo mm -hmm. è molto importante, che De Santis non lo scavalchi a destra. E tre, secondo me che non ci siano altri rivali all'interno del Partito Repubblicano. Io a questo punto tanti rivali non li vedo, francamente, ossia perché ci può essere una Liz Cheney, per esempio, però che lei è stata all'anti-Trump e praticamente è assimilata ai democratici, così è un po' più conservatori. Adesso bisognerà vedere chi altro ci potrebbe essere. Ma Ricordiamoci, c'è cioè una alla destra del Repubblicano che è molto forte e vediamo anche Kevin McCarthy. Che adesso sarà sì. il speaker, ossia sì, sì, Carla, al posto di Nancy Pelosi. E, mm -hmm. Sì, che è la terza persona nella costruzione americana, ossia muore il presidente. Incapacitato il vicepresidente c'è costui e lui deve già fare i conti con una destra molto forte. Ma ricordiamoci che il messaggio di Trump, ossia, lui non dico che lo condivida, però è sempre un discorso conservatore, un discorso che con il numero di votanti ancora in questo paese abbastanza maggioritario, ossia forse per poco, questo bisogna dirlo, e che lui dunque deve temere qualcuno che lo Che cos'altro deve temere? Che ci siano queste inchieste che continueranno sul 6 gennaio, uno, e due inchieste sulle sue sulla sua, diciamo, dichiarazioni fiscali, anche questo è un discorso molto molto molto importante, dunque che però impedirgli il passo. Io vedo Trump come un king maker, non vedo Trump come il king, tutto lì. Perfetto, ecco Gian, arriviamo alle conclusioni perché tu hai detto ecco, eh, che Trump non, ha, non avrà eh, tantissimi rivali, ma ne deve temere uno, appunto, eh, soprattutto appunto, questo Ron DeSantis eh, che abbiamo citato eh, più volte, governatore della Florida. Facciamo un gioco, eh, io ti dico aggiungiamo invece un rivale alla corsa alla Casa Bianca, immaginiamo che questo rivale si chiami Gian Ergas, che cosa farebbe Gian Ergas? Una misura in termini economici? Politici per convincere gli americani a votarti ma io direi che innanzitutto sia John Ergas farebbe una politica sociale che chiaramente mm. si scosterebbe da quella trumpiana, <ride> perché lì veramente siamo andati su delle cose che veramente non avevano senso estremamente demagogiche e c'è un'America che cambia anche all'interno dei repubblicani. Due, chiaramente John Ergas non aumenterebbe le imposte. A questo punto questo mi sembra estremamente sciocca, perché già la maggior parte delle imposte viene pagata dai contribuenti più agiati. Questo non te lo dice mai nessuno, chiaramente se arrivano sono né di destra e di sinistra, sono, sono più di centro opposto un pragmatico. Tre, direi che John Erga sicuramente non andrebbe per il mondo proclamando la democrazia da tutte le parti con i risultati che abbiamo visto finora, dunque una politica estera pragmatica. E quattro, John Erga sarebbe libero vago, libera strada diciamo all'energia in questo paese perché questa è una cosa importantissima perché abbiamo visto che il problema dell'inflazione è prettamente collegato diciamo a questo prezzo energetico alle restrizioni che vigono ancora su questa industria negli Stati Uniti e che ci uno tendono a far aumentare il prezzo dell'energia e due ci pongono in posizione di sottomissione per questo, alcuni regimi di noi quel che vogliono e non aveva finanziare su di noi che è enorme. Io mi sono personalmente ritenuto quasi, quasi non dico offeso, ma fui scioccato quando Biden andò in Arabia Saudita per aver vituperato questo governo, ho avuto anche ragione, non sto facendo un giudizio, un vario giudicamento qui, dire per favore aumentate la produzione di petrolio e questi dicono, sai che ti dico tipo ti do mille barili al giorno, per questo è lo schiaffo più grande che ci sia stato. Questo è un governo che non riesce a formare una coalizione internazionale per la guerra in Ucraina. I paesi sì. emergenti non ci vogliono conoscere. La conferenza dei G20, secondo me, ne è uscita vincente la Cina, ossia perché alla fine Biden cosa ha dovuto dire lui? Non preoccupatevi che la Cina non attacca Taiwan, ma io non ho mai visto un presidente di un paese come gli Stati Uniti che deve commentare le intenzioni bellicose del suo principale partner commerciale comunque qui uh -huh. bisogna ricominciare in maniera molto diversa Chiaro. bene Gian, allora, il tuo programma elettorale ce l'abbiamo, ci ha convinto almeno a me ha convinto adesso aspettiamo <ride> solo la tua discesa in campo una dichiarazione appunto alla Donald sì, Trump sì, infine, dalla tua residenza la... circondato dalle bandiere non solo americane ma anche io voglio quella italiana quella egiziana visto le tue origini <ride> ecco, un, un melting pot eh, che lo rappresenti proprio perfettamente Ok, grazie, grazie, grazie davvero a te Gian naturalmente per la simpatia ma soprattutto eh, per la competenza. Ti aspettiamo come sempre sulle fonti per commentare eh, poi di volta in volta l'evoluzione eh, della situazione perché non, abbiamo, non siamo entrati ecco, nel, nel merito ma ovviamente bisognerà poi eh, parlare anche dell'inflazione, delle prossime mosse della Fed e naturalmente anche del mercato eh, del lavoro che sta subendo negli Stati Uniti dei colpi, dei colpi assestati dalle big tech è, è una, una tematica questa che dovremmo assolutamente approfondire con i licenziamenti il piano di licenziamenti che è stato messo a punto yeah, da right. giganti ecco uh, come twitter come facebook e addirittura amazon perché anche jeff bezos in realtà non se la sì, passa sì, sì. più bene come prima quindi ti aspettiamo per approfondire tutto questo grazie ancora Gianergas. ergas grazie Grazie. Piacere, grazie, grazie grazie, grazie, a prestissimo. Bene, ringraziamo il nostro Gianergas in collegamento da New York e noi adesso facciamo una breve pausa pubblicitaria e poi naturalmente torniamo con la nostra mattinata sui mercati per continuare a commentare tutta l'attualità economica e finanziaria insieme.